Il 10 aprile apriamo le iscrizioni ai nidi di Roma Capitale, invitiamo tutte le famiglie a iscrivere i propri bimbi. Noi stiamo garantendo dei nidi di qualità a partire dal personale impiegato che è stato stabilizzato, a partire dalla formazione, a partire dalla necessità appunto che questi servizi siano in primis per i bambini. Vogliamo porre i bambini al, al centro e per questo abbiamo compiuto delle scelte coraggiose cercando di evitare gli sprechi. L'obiettivo è quello di portare i bambini nei nidi e per questo noi vogliamo tenere ben saldo il sistema integrato, pubblico e privato. In questa ottica abbiamo garantito la continuità educativa Abbiamo garantito una scelta da parte degli utenti e già dai prossimi giorni avvieremo un tavolo di confronto con gli operatori al fine di portare i bambini e le famiglie in un sistema educativo che possa essere veramente una base per costruire il loro futuro.